La seconda giornata della Bobo Summer Cup minuto dopo minuto prende forma e un po' di quella forma è anche questa, quella di Davide Lippi con noi. Ciao Davide! Ciao ciao a tutti. Sta saltellando Davide brucia. perché ti stai scaldando? Oh. Sto scaldando, ma brucia la sabbia. Brucia la sabbia. Quindi facciamo così: se non ti dispiace, noi possiamo andare lì che c'è non solo l'ombra, ma c'è anche. C'è il trono di Bobo. Allora, il 17 in tutto il mondo c'è il trono di spade. Invece, noi qua abbiamo il trono, il trono del trono del grande bomber. Le tue capacità da manager saprebbero rimettere in pista il bomber? Beh, Ci vuole più, più che capacità da manager bisognerebbe perdere qualche chilo <ride> e sistemare un po' ginocchia, cartilagini. Sei qui in veste di amico ma anche oggi di giocatore. Sì, sì amico, ringraziamo Bobo tutti per questo grande evento che ha fatto, ma lui è unico in queste cose qui, guardate quanta gente muove e soprattutto la cosa bella è la beneficenza che, che tutti fanno e quindi eh, il ringraziamento va prima di tutto a questa gente qua, poi noi facciamo il massimo per far divertire gli altri ma soprattutto ci divertiamo noi grazie a tutti voi. Mangi calcio, respiri calcio, vivi calcio invece con il foot volley come te la cavi? Ah, no, no, nel football giochiamo, giochiamo tutto l'inverno a Milano, anche se uno pensa diciamo, a Milano dove giocate, ma andiamo a Bucinasco a giocare e giochiamo nel pallone al chiuso anche, anche a Milano. Per esempio, io mi permetto di disturbare la nostra camera, se riuscisse sulla destra a catturare questo momento che è quello delle fasi che precedono la tempesta, ci sono sei virtuosi che fra un po' si divideranno in squadre, tu chi eh, ingaggeresti per gestire? Allora, sicuramente prima di tutti, sai già la mia risposta qual è? Il ragazzo con... Costanza caraccio la ingaggerei assolutamente subitissimo, anzi guarda, adesso vado a giocare con lei. Il palleggio e eh, lo stop. Palleggio e stop di petto, petto perché è molto brava la Costanza. No, a parte questo... Eh... Ah beh, perché ah, eh, eh, eh, eh, l'abbiamo eh, ingaggiato eh, apposta, eh, è un disturbatore. disturbatore. Abbiamo detto: quando viene Davide, rubagli un po' la scena, ma è Però impossibile. Sicuramente la Costanza è un atleta che sceglierei da gestire come procuratore, ragazzi. Davide non ci sta dentro, lo lasciamo libero per la sua esibizione. Grazie, Davide.